Il tema davvero importante, in cui mi imbatto spesso quando faccio le mie consulenze online, è come ottimizzare video caricati in precedenza, anche mesi o anni prima. È utile o è bene lasciarli così come sono? Ciao, io sono Cristina della Kairos Comunicazione e oggi parliamo di come ottimizzare i video caricati in precedenza senza alcuna ottimizzazione Mesi o anni addietro. Mi rendo conto nelle mie consulenze per ottimizzare i canali YouTube che c'è la convinzione che i vecchi video non vadano toccati e invece sarebbe auspicabile ottimizzare anche loro, in modo tale da aumentarne le visualizzazioni. Non possiamo certo modificare il video già caricato, ma possiamo modificarne i vari aspetti e ora vedremo come. Quindi il mio consiglio è: rivedi i vecchi video, sia quelli che non hanno per niente visualizzazioni sia quelli che ci stanno dando delle soddisfazioni perché potrebbero portare ulteriori visualizzazioni e iscritti al canale ora ti spiego come ottimizzarli con dei semplici passaggi innanzitutto migliora la miniatura oppure se non l'hai ancora fatto caricala subito la miniatura è la prima cosa che l'utente vede nel momento in cui va a visualizzare la schermata di video inserisci un buon titolo il titolo deve essere breve ma parlante inserisci una buona descrizione magari correlata da un indice per sapere come inserire l'indice all'interno del tuo video ho creato un apposito video in cui te lo spiego e di cui ti ho inserito il link nella descrizione di questo video inserisci le schede finali le schede finali sono utilissime nel momento in cui un utente sta guardando un tuo video e arrivato alla fine tu lo porti a guardare un altro tuo video ottimizza i tag anche se ultimamente la cosa più importante è la descrizione per il motore di ricerca google i tag sono comunque qualcosa di molto importante e inserisci gli hashtag anche su questo ho creato un video il cui link lo trovi all'interno della descrizione se invece ti rendi conto che il video che avevi già ottimizzato quindi con una buona miniatura, una buona descrizione, un buon titolo e tutto quello che abbiamo detto prima, comunque non porta a delle visualizzazioni, allora prova a modificare un elemento alla volta. Prova innanzitutto con il titolo, cambia il titolo e vedi cosa succede nell'arco di due settimane. Se ancora non succede nulla cambia la miniatura e lo stesso guarda cosa succede nell'arco di due settimane. In questo modo cerchi di fare un a test per vedere quale modifica ti dà dei buoni risultati e il tempo ideale per vedere cosa succede sono appunto due o tre settimane il mio consiglio dunque è quello di modificare un elemento alla volta in modo tale da capire quale elemento del tuo video era da migliorare e applicarlo anche agli altri video per fare questi test esistono sostanzialmente due modi uno è un metodo automatico però a pagamento in quanto dovresti scaricare dei tool come ad esempio youtube buddy che appunto ti permette di fare questi test in automatico o il secondo è un test manuale e cioè fai una fotografia attuale del tuo video da ottimizzare poi vedi cosa cambia apportando le modifiche che ti ho detto fammi sapere cosa ne pensi e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornata o aggiornato sui nuovi video che posteremo come sempre se vuoi approfondire l'argomento se hai domande da farmi scrivimi nei commenti e se hai necessità di una